Pratico la divinazione usando vari mazzi di sibille e tarocchi. Tratto qualsiasi argomento tranne salute e gravidanze con precisione e sincerità. Non ti creerò false illusioni e ti dirò solo quello che vedo. Spero di averti incuriosito e di poterti far apprezzare il mio metodo di lettura con le tempistiche. A presto, ciao.